Su sportsmall.it versione tv youtube diamo spazio a Marcello Cicchitti, vicepresidente della FIT Lombardia, quale l'emozione per una serata natalizia dove questo plesso che lei ha contribuito a mettere su in piedi, eh, che possa ospitare tutti i grandi personaggi dello sport lombardo. È stata sì, è un'occasione, un'occasione che si sta ripetendo perché è una tradizione che stiamo eh, così, eh, ripercorrendo anno per anno dopo la prima lezione del, del presidente del CONI in Lombardia, Marzorati, e quest'anno la stiamo, stiamo tenendo qui in casa, in casa del tennis tavolo. Ne ho approfittato per far vedere e incontrare tutti i presidenti delle federazioni in questo centro, eh, questo centro che ho appena si appena terminato di costruire, di realizzare, è il più grosso centro federale italiano, è il primo in Italia, insomma. quindi è, è, abbiamo quasi 500 iscritti qui all'interno ed, ed, ed è per noi almeno una cosa di, di, di onore, cioè di piacere, perché comunque vedere, vedere tutti, tutto lo sport qui radunato e riunito, a eh, me per, per voi gioia. E soprattutto fare onori a uno sport eh, nobile come il tennis a tavolo. Nobile, è nobile. Nobile appena visto, forse prima che si è affacciato un, un cinese dietro di te eh, che ha fatto poi una fotografia, no, la telecamera non l'ha ripreso, ma quello quel cinese è nobile. Nel tennis tavolo la nobiltà la vedi all'inizio della partita e alla fine, come nel tennis, quindi dalla stretta di mano all'inizio, alla stretta di mano alla fine. Eh, nobili, sono ecco, anche, nobili, sono, nobili sono anche i giocatori che hanno rappresentato e che hanno portato avanti l'Italia in questi anni eh, il, maestro che oggi ha, il maestro Yammin che oggi è qui è a capo di questo centro della federazione è eh, il maestro che, che è stato nazionale da noi in Italia ci ha portato al terzo posto al mondo, diciottesimo lui, mondo. lui diciottesimo al mondo è stato, è 4 anni che ha smesso a 4GV, che ha smesso di giocare in maniera agonistica, proprio, eh, però ha una passione immensa e ha, con me sta, sta condividendo la, questa scommessa di, di far decollare il Tennis Tavolo in Italia e a Milano in particolare che è una bellissima città che, che può dare tanto soddisfazione. Eh, Possiamo sentire città. anche lui? Ah com'è? Eh, il Senti, senti, no, no, no. no, è scappato via, niente, allora niente, allora lo ringraziamo no, un Ok. ok, cioè, no, sei forte. Allora, no, eh, scusami, no, no perché a questo so punto che non conosco, un augurio per questo 2015. Grazie, grazie sì. a voi, spero che si possa ripetere questi momenti, si possa ripetere, si possa, grazie anche il vostro contributo, ecco, portare in giro questo messaggio del Tennis Tavolo che noi ci teniamo tantissimo. Grazie a voi, tanti auguri eh, a tutti, buon Natale. Grazie. grazie.